Sei in anticipo, posso offrirti qualcosa? Scusami ma non abbiamo tempo, spiegami la situazione Vedo che è un tratto comune della torre, la totale mancanza di rispetto Comunque tutti vogliamo sapere cosa sta succedendo Abbiamo perso degli uomini e questo non deve più succedere questo è un atto di guerra contro di noi e contro di voi la nostra alleanza è in bilico lo sai come posso io ancora fidarmi di voi dopo quello che avete fatto l'altra notte al figlio del dottor Castiglia aveva dei debiti con noi e poi ha minacciato mio fratello con una pistola siamo all'inizio abbiamo bisogno di un segnale forte abbiamo dovuto ucciderlo mi sorprende come un capo Vada di persona ad uccidere un tizio qualunque per dei debiti. Almeno lui sa che cosa vuol dire sporcarsi le mani. È così che si guadagna il rispetto, non rimanendo nel proprio palazzo e mandando gente a morire al posto tuo. I Valeriano hanno minacciato anche voi. Tuo padre, quando era in condizioni di comandare, non avrebbe mai permesso un attacco così diretto. Ora devi dimostrare di essere all'altezza del nome che porti. Sara, ma nessuno vuole questa guerra. Ascolta, io organizzerò un incontro con le due famiglie e stipuleremo un accordo di pace. Questo è quello che vorrebbe mio padre. Non possiamo fidarci di loro, ora più che mai. Mi assicurerò che tutto vada per il meglio e vedrai che il nostro business... Continuerà ancora per molto tempo. Piuttosto assicurati che l'accordo ci favorisca. Non abbiamo di certo voluto noi questa guerra. Domani, senza armi. Non voglio vedere spargimenti di sangue. Hai visto che bordello? Sembra di stare in un cazzo di film gangster, siamo in una guerra. Fabio da quando ha preso il posto dello zio è impazzito. È fuori di sé. Ma se pensa che rimango qui a prendermi le sue pallottole si sbaglia di grosso. Secondo me non ce la facciamo. Siamo cuchi. Che bello. Un parere. Quando parlo col muto si limita a fissarmi e guardarmi come uno psicopatico. Comunque hai ragione. Secondo me Fabio sa che questa è una grossissima follia. Ci serve personale. Eh, io in realtà una persona ce l'avrei. E muoviti a presentarla a Fabio prima che finiamo tutti sottoterra. Io ci tengo molto al tempo e all'uso che se ne fa. Le persone tendono a sprecare secondi preziosi ogni giorno. È per questo che cerco di sfruttare ogni secondo a mio favore. Domani andiamo da Fabio. Ti porterò da lui, ma sappi che non sarà semplice tu non la conosci Ti vedo piuttosto nervoso Non lo so Non, non sono più convinto di farlo Non, non lo so, non... non penso di farcela davvero forse è meglio che la facciamo finita Vuoi restare per tutta non... la vita al cane da guardia del tuo padrone? Sappi che questa cosa andrà avanti con o senza di te? Devi solo decidere da che parte stare. Dovremmo essere pronti a qualsiasi evenienza. In questo ambiente ci si comporta in un certo modo. E che ha atteggiamenti strani, puzza o di sbirro o di infame. E dopo puzza di morto. Ti assicuro che sembrerò uno di voi, o meglio, uno di loro. Diventerò uno degli uomini più fidati della torre. Quando sarà il momento giusto? L'unica puzza che sentirai sarà quella del cadavere di Fabio La Torre. da sempre incuteva timore in quell'ambiente persino nel cuore di Carla D'Amelio Dov'è tuo fratello? Dentro, dipinge Ma come fa a lavorare qui dentro? In questa puzza Non dirlo a me Dice che lo rilasso E non crede sia più importante venire qui a parlare con me? Non ti preoccupare ci sono io per gli affari importanti. È andato tutto bene? Sì. Sarà la torre vuole la pace più di chiunque altro. Non avrebbe mai ripetuto un'occasione del genere. Peccato. Se fosse stato per lei... ne avremmo potuto anche concludere buoni affari. Ma suo fratello... Ma siamo sicuri che stiamo facendo la cosa giusta? Cosa c'è? Hai paura adesso? No, è solo che... Mm, è solo che bla bla bla bla bla ci vuoi tirare indietro? No, no è solo un po' di esitazione può succedere no ho no, solo un brutto presentimento Carla mio padre e tuo padre erano grandi amici mio padre diceva sempre volete diventare ricchi e famosi dovete fare affari con la famiglia da meglio è solo che mio padre è in pensione va a far culo e tuo padre tuo padre è più morto che vivo. Carla, i tempi cambiano. Cambiano le situazioni, cambiano gli affari, cambiano i fatti. Tu non sei tuo padre, mettetelo in testa. Tu sei solo una ragazzina un po' insicura che ha in mano un grande bene. Credo possa bastare. Prima pensiamo al problema della torre. Poi avremo tempo per diventare grandi insieme. Sono proprio curioso di conoscere questo Fabio torre. Io invece credo che rimarrete delusi. I think sarebbe lui? Sì, è una persona affidata potrebbe tornarci utile io e te ci conosciamo da bambini eppure non hai mai avuto amici al di fuori di mia sorella da dove esce questo sbruffone? sbruffone è un nome che usi spesso per i tuoi alleati simpatico però hai le palle forse sei l'uomo che fa il caso mio però deciderò io se e quando saremo alleati eh, ma noi non ci conosciamo da molto tempo non mi interessa Adesso voglio parlare in privato con il tuo amico del cuore Puoi andare? Sicuro? Mi stai chiedendo se ne sono sicuro? Ok, ok, vado Un bravo ragazzo, Andrea Magari è un po' debole Però chissà, magari questa volta ci ha visto il giusto Vieni con me Controlli se sono armato. Non siamo al cinema, amico. E allora perché giri con una pistola nei pantaloni? Perché mi piace incutere timore. Come immaginavo, che ci fai qui? Voglio lavorare per te Non mi arrivano tante richieste di lavoro E poi non ti ho mai visto in giro Come ti chiamo? Mi chiamo... Michele Riva Riva Hai sentito? Non sono di qui Non sei di qui, eh? Ma avrei sentito delle voci, immagino? Che sai di me? So solo che hai mandato a fanculo tutti quelli che comandavano prima E io voglio lavorare per te Fabiolator Mi piace come parli Ma per fare questa vita ci vuole fegato Il cuore è una cosa che è meglio se lascia a casa ti assicuro che nulla può fermare la mia ambizione. Michele Riva hai detto. Io e te faremo grandi cose insieme. Ma preparati alla guerra. Fabio portò con sé l'incontro Riva e il muto, mentre Dario e Andrea rimasero a sorvegliare Sara. Fabio Latorre, si è sentito molto parlare di te, Pianian. è strano che non si è sentito parlare molto di voi ultimamente. Abbiamo bisogno di giocare a questo giochino ancora a lungo? E lui è mio fratello saggio. Ce l'ho anch'io una sorella così? Ne ho sentito parlare. Perché non l'hai portata qui stasera? Hai ragione, però io sono più bravo a fare la guerra. Ma comunque la strage che è avvenuta non è di certo colpa nostra. E di chi sarebbe allora? E noi sospettavamo di voi. Sai, girano parecchie voci, una particolarmente interessante, che quasi ci ha convinto. Hai detto tu che sei più bravo a fare la guerra che a fare la pace. Però le voci sono per quelli senza palle. E io ho visto gli uomini vostri morti lì fuori. Non possiamo che credere alla vostra buona fede. In nome dei nostri affari con la famiglia da Meglio, questo accordo farà felice tutti. Sono d'accordo. Chi sia stato non importa. Siamo disposti a fidarci solo per questa volta, però. Allora siamo d'accordo. Fantastico. Bravo ragazzo, tu farai strada. Io ne ho già fatta molta di strada. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. E noi in nome della nostra buona fede abbiamo preso un regalo. I regali sono per i bambini. Sì, ma noi siamo tipi all'antica. Ci piacciono queste formalità. Valla a prendere. Tu hai mai perso qualcuno? Qualcuno di importante intendo. Certo. Ho perso tutto quello che c'era da perdere. Io credo che le persone si possono giudicare in base a come soffrono, a come reagiscono a ciò che gli succede. Poi devo dirti una cosa. Ho fatto delle ricerche sul tuo corno ma non ho trovato nulla perché ho vissuto le mie sconfitte sempre nell'anonimato come me d'altronde io lo vedo come ci guardano le persone come guardano quelli come noi quando ci riconoscono ci guardano come mostri senza pietà, senza morale senza etica, senza niente. L'unica differenza tra noi e loro è che noi abbiamo davvero il coraggio di prendere in mano la nostra vita. Sporcandoci le mani e rischiando tutto. Io questa notte ho perso un fratello. E per cosa credi che l'abbia fatto? Per i soldi? O magari per ingudere timore a chi già ne ha molto? Io adesso sto asfaltando voi, siete la mia famiglia. Ma sono sicuro che dopo tutto questo, ne usciremo più forti. A Salvatore da Corso detto il muto, tu non sei morto in vano questo ve lo prometto puoi lasciarci da soli adesso per piacere ehi grazie Da piccoli, era l'unico che, che stava dalla tua parte, era l'unico pronto a difenderci. E adesso? Adesso non tornerà mai più! Quanto ci sta costando tutto questo? Tutto. Un incontro senza armi, eh? Questa volta la Damelio l'aveva fatta grossa. E se c'era qualcosa che rendeva pericoloso Fabio, era la rabbia.